Nel secondo esercizio dovrai confrontare gli elementi fondamentali del mito delle origini e della fondazione di Roma con i dati storico-archeologici, cioè con i risultati degli scavi condotti dagli archeologi sul colle Palatino in maniera sistematica a partire più o meno dagli anni Ottanta. Fatti e personaggi indubbiamente leggendari come Enea o la lupa si intrecciano ad altri elementi che hanno trovato un riscontro negli scavi archeologici. Di quali elementi si tratta? È a questa domanda che dovrai rispondere in forma articolata guardando quattro video e rispondendo ai questionari relativi a ciascuno di essi. Tutto questo nella parte A dell'esercizio. Nella parte B ti viene chiesto di realizzare un'infografica, cioè una presentazione che riunisce informazioni di testo e immagini pertinenti, in cui dovrai presentare la corrispondenza tra gli elementi della leggenda, i quattro che hai esaminato nei video, Faustolo e e a Calarenzia, i genitori adottivi di Romolo e Remo, il Palatino e il Pomerium, il Rito della Fossa e il Ratto delle Sabine e gli scavi archeologici. Per esempio il Pomerium, ovvero l'antichissimo perimetro delle mura tracciato da Romolo secondo la leggenda, è veramente esistito oppure è solo un'invenzione e se è esistito quali dati archeologici ne confermano l'attendibilità storica le modalità di consegna dell'infografica dipendono dall'applicazione che deciderai di utilizzare canva oppure easily oppure genially tali modalità sono descritte in maniera molto dettagliata all'interno del file con schemi e immagini per cui non è il caso di soffermarsi su questo aspetto.